L'immagine che voi vedete è un'opera di Claudio Parmigiani del 1986 ed è intitolata Alume spento e torneremo su quest'opera nel corso del ragionamento. Io partirei da, diciamo, da uno dei fili rossi più importanti del mio lavoro in generale che è quello di chiedermi di che cosa siamo fatti, di che cosa è fatto un essere umano. E in altri libri a questa domanda io ho risposto dicendo, come psicoanalista innanzitutto, che noi siamo fatti delle parole. Non tanto delle nostre, ma delle parole degli altri. Sono le parole che ci hanno fatto, ehm, che ci hanno costituito. Sono le parole d'amore, le parole d'odio, i nomi che l'altro ci ha attribuito. Noi siamo costituiti dalle parole dell'altro. Lacan diceva che le parole assomigliano a dei proiettili e che noi saremmo una superficie crivellata di tutti questi proiettili. E questi proiettili non sono solo gli insulti che abbiamo ricevuto e abbiamo magari memorizzato e portiamo con noi no? come delle eredità disastrose, ma sono anche le parole d'amore, le parole che hanno lasciato eh, luce, non solo ombre. In altri libri ho risposto a questa domanda di che cosa noi siamo fatti, dicendo che noi siamo fatti fondamentalmente degli incontri che abbiamo fatto. È una definizione dell'umano. Che cos'è un essere umano? Un essere umano è la somma stratificata degli incontri che ha fatto nella propria vita. O più precisamente dovremmo dire che l'essere umano è ciò che ha fatto degli incontri che lo hanno fatto nel corso della sua vita. No? I genitori, gli insegnanti, i maestri, gli amori, gli amici, i fratelli. Questo libro introduce una terza risposta alla domanda di che cosa siamo fatti. Siamo fatti di parole, siamo fatti di incontri, ma siamo fatti anche dei nostri innumerevoli morti, cioè di ciò che abbiamo conosciuto, amato, odiato, vissuto e perduto. Noi siamo fatti delle nostre innumerevoli perdite. Ann diceva che l'essere umano non è fatto per morire, ma è fatto per nascere. Noi saremmo fatti per nascere, per nascere come i nostri morti, innumerevoli volte. E la nostra vita assomiglia a una nascita che si ripete. Eppure noi moriamo. Anzi, iniziamo a morire, si potrebbe dire, con il primo respiro. È la differenza profonda che separa la vita umana dalla vita animale. La vita animale non conosce la morte. Perisce, come perisce la foglia che si stacca dall'albero, ma non porta con sé il pensiero della morte, non porta con sé il pensiero della fine non porta con sé la morte come destino inaggirabile. È la vita umana che è fatta per nascere, dice Hannah Arendt, ma è fatta anche destinata alla morte. E morire non è come appunto la foglia che si stacca dal ramo o il gatto che improvvisamente cessa di vivere. L'animale porta con sé l'eterno, si potrebbe dire l'ho detto in un altro libro, no? gli animali sono eterni. L'idea di un animale morto è un'idea contraddittoria che avvicina l'animale all'umano. Quando noi vediamo un animale con una zampina rotta o un animale malato negli ambulatori di veterinaria, noi ci rispecchiamo. Ci rispecchiamo solo quando l'animale è morente. Ma l'animale in sé è pulsione di vita, è vita è pura vita, pura volontà di vita. Noi invece portiamo nel nostro respiro, nel primo respiro, una volta che veniamo al mondo, il destino inevitabilmente mortale che ci attende. Questo libro parla del trauma della perdita, eh, che trova nella morte, nell'esperienza della morte, la sua eh, massima espressione. Perché? È perché la morte e qui parlo proprio della morte fisica del defunto, di chi entra nel regno dei morti e ci abbandona, la morte è una forma della perdita, non l'unica, perché noi conosciamo diverse forme di perdita, ma è l'unica forma della perdita che si rivela sempre necessariamente come dice Roland Barthes in uno straordinario libro dedicato alla madre morta, «Lei non è più qui», si intitola, è sempre necessariamente definitiva. Questa è una parola pesante, no? L'esperienza della morte non conosce possibilità di ritorno, ma è definitiva. «Cadono», dice Roland Barthes, «su di lei» pensando alla madre, le ali nere del definitivo. Non è più qui. Non ci sarà più alcuna possibilità di contatto. Il regno dei morti si separa dal regno dei vivi. Ecco perché, per esempio, gli esseri umani non solo hanno sempre pregato dall'origine della vita, no? Aristotele diceva l'essere umano è un essere sociale, è un animale sociale, si potrebbe dire che noi siamo un animale che prega, perché tende a mantenere una qualche forma di legame tra il mondo di qua e il mondo al di là, tra il regno dei vivi e il regno dei morti. Non a caso dicevo e in una città come Torino, ancora di più, ha senso ricordarlo, gli esseri umani hanno fabbricato congegni misteriosi, bislacchi, strambi, per catturare le voci dell'aldilà. Hanno inventato sedute spiritiche per poter eh, avere ancora un contatto con chi non è più tra noi. Ma al tempo stesso, appunto, la morte è un taglio che separa. Separa i vivi dai morti e rende la perdita definitiva, cioè irreversibile, irreversibile, E dunque la prima domanda che questo libro si pone è non tanto che fine hanno fatto i nostri morti. A questa domanda noi possiamo rispondere in tanti modi. Eh, il modo della polvere, che è anche un modo biblico di rispondere a questa domanda, è una possibile risposta, ma non sappiamo cosa c'è al di là della vita, diciamo. La domanda che questo libro si pone è cosa accade a chi resta e subisce l'esperienza della morte, cioè l'esperienza della perdita. Allora qui si aprono, diciamo così, ehm, ma sarò rapido su questo punto, tre differenti risposte al trauma della perdita, all'esperienza della morte. Intanto allarghiamo però il nostro orizzonte e cominciamo a dire che la morte, così come l'essere umano la vive, non è solo la morte che riguarda il defunto, colui che scompare appunto entrando nel regno dei morti. Ma noi facciamo esperienza della morte, lo diceva Freud, dall'inizio della vita con una serie di perdite a cui noi siamo necessariamente obbligati per diventare umani. La prima perdita è la perdita della nicchia intrauterina, siamo espulsi da questa nicchia verso la vita, poi abbiamo la perdita il taglio del cordone umbilicale, la perdita del seno, la perdita delle feci, la perdita della nostra famiglia, l'allontanamento da casa, la perdita del primo amore, dei primi amici che tradiscono e ci abbandonano o che noi tradiamo e abbandoniamo. Facciamo cioè una molteplicità di esperienze di perdite. Quando questa perdita, quindi non solo la perdita della vita, ma la perdita di un oggetto, un amico, un amore, un fratello, un padre, che per noi era significativo, quando questa perdita si rivela traumatica? Quando l'oggetto che si assenta, che non è più tra noi, che si rende irreperibile, che scompare, quando questo oggetto era un oggetto che dava senso al mondo e dava senso al tempo stesso, alla nostra vita. La perdita di questo oggetto, dunque, non è la semplice, come ricorda bene Freud, la semplice perdita di un oggetto, ma la perdita di questo oggetto è la perdita del mondo, di un intero mondo che ruotava attorno a quell'oggetto. Come dire, perdere quell'oggetto, perdere quell'amore per esempio, spoglia il mondo del suo senso, fa cadere il mondo nell'insignificanza, fa cadere il mondo nell'insensatezza, cioè il mondo che conosco dopo la perdita dell'oggetto amato non è più lo stesso mondo di prima, cioè lo stesso mondo di prima e non è più. Quel mondo, è un altro mondo, è un mondo, come dicevo mio paziente, afflitto da una perdita amorosa profonda, è un mondo dove per me non c'è più un luogo dove stare, non ho più un luogo dove stare, e il luogo dove stare nell'amore è il corpo dell'altro. La perdita del corpo dell'altro è, come diceva un altro mio paziente, la cancellazione del mio paese sulla cartina geografica. Non ho più un paese dove andare, non ho più un paese che conosco come il mio paese. Sono appunto nell'esodo, nell'esilio, senza terra, senza paese, senza un luogo dove poter stare perdita del mondo, quindi un vuoto, che si, un cratere che si apre nel mondo. Il mondo continua indifferente a ripetere le sue abitudini, la sua esistenza, come prima. Ma quel mondo è un mondo che io non riconosco più, perché non ho più un luogo in quel mondo. Questo vuoto, il vuoto che si apre nel mondo, lei non è più qui, lui non è più qui. Questo mondo per me è irriconoscibile. Che, che significa che tutte le nostre abitudini sono disfate, sono impossibili. I libri che leggevamo insieme, i viaggi che facevamo, andare al cinema, andare al teatro, camminare lungo la spiaggia, tutto quello che abbiamo fatto insieme diventa improvvisamente impossibile. Si perde senza possibilità di ritorno, vuoto che si apre nel mondo. Questo è un punto molto importante, senza possibilità di ritorno. Sartre diceva che l'esistenza umana assomiglia a quella di un viaggiatore e tutti noi saremmo viaggiatori con in mano un biglietto di sola andata. Non c'è possibilità di ritorno. Torneremo su questo. Quindi il vuoto si apre nel mondo, non c'è alcuna possibilità di ritorno, ma mentre si apre il vuoto nel mondo, si apre il vuoto dentro di me. Il vuoto nel mondo riflette un vuoto che si apre in me. Sono uno straccio. Sono insignificante. O, come direbbe Lacan, parlando della perdita dell'oggetto d'amore, nessuno più mi attende che è una formula estrema dell'abbandono. No? In fondo, quando noi siamo amati, siamo attesi. La bellezza dell'amore è pensare che almeno ce n'è uno, il mio cane, per esempio, a proposito di animali, che so che quando torno a casa mi aspettava sulla porta. Come, come sanno aspettare gli animali non c'è nessuno, eh? come sanno aspettare i cani, anche solo dopo due ore che uno esce di casa. Il ritorno è una festa come quella del figlio il prodigo, no? Sono atteso da qualcuno. Ecco, quando non c'è più l'amore, nessuno mi, mi attende più, perché io non manco più a nessuno. È l'esperienza che noi facciamo, traumatica della perdita. Si perde la perdita, non manco più a nessuno. Nessuno più mi attende, la mia vita non è più attesa da nessuno. Questo apre un vuoto. Quindi abbiamo due vuoti che si sovrappongono. Il vuoto nel mondo, non c'è più un luogo per me, il vuoto dentro di me, non so più chi sono, io mi perdo insieme alla perdita dell'oggetto che ho amato. Questo oggetto, Freud dice, può essere anche un ideale. Eh? un ideale politico, pensiamo al trauma che per, per, per diverse generazioni, il trauma della caduta del, del muro di Berlino, quindi della fine di una grande idealità politica no? che dava senso al mondo. Ecco, quel, quel, quel muro che crolla è anche il simbolo di una perdita traumatica. No? Perdita traumatica. Quindi di fronte a questi due vuoti che si sovrappongono, noi abbiamo come tre vie dif differenti, no? tre, tre possibili risposte. Eh, la prima risposta su cui io indugio abbastanza in questo libro, ma anche in altri libri più tecnici, diciamo, mi sono soffermato e sarò quindi abbastanza breve, è la risposta melanconica. Cioè il soggetto resta pietrificato, immobilizzato non riesce più a vivere perché sente di essersi perduto insieme all'oggetto che ha perduto l'ombra dell'oggetto dice freud l'oggetto perduto cade sull'io che significa che la vita si oscura che la vita perde il suo slancio vitale che la vita è senza desiderio di vita è quello che dice il melanconico no sono già morto tutto quello che è accaduto è accaduto prima con più il senso di colpa, ma se non fossi uscito quel giorno, se l'avessi amata di più, se non avessi preso l'automobile, se non avessi perduto il tempo in quel modo, la l'autocolpevolizzazione insieme alla identificazione all'oggetto perduto. Senza di lei la mia vita non è più niente. cito il caso di un paziente di qualche anno fa, è un uomo sui 50 anni che viene in seduta perché ha perduto la propria compagna a causa diciamo di, una, di un tumore e passa tutto il tempo della seduta a piangere e a quel punto io eh, ovviamente accolgo il suo dolore, ma per cercare di introdurre un la parola, gli chiedo, ma quando, quanto tempo fa è accaduto? E lui dice vent'anni fa. Questo è un esempio, diciamo così, di come nel, nel soggetto melanconico il tempo si pietrifica, si immobilizza, si cristallizza, perde, avven, perde diciamo, la dimensione dell'avvenire, è come risucchiato all'indietro. Risucchiato all'indietro. Un'altra donna di cui racconto le vicende che ha perso un figlio mentre andava a scuola, travolto da un'automobile, da quel momento in avanti ha lasciato la cameretta del figlio per molti anni, così come il figlio l'aveva lasciata prima di non rientrare più a casa, prima di essere travolto da un'automobile. Dunque il tempo melanconico è un tempo bloccato. È un tempo senza tempo. Dov'è l'oggetto perduto? Attenzione, perché questo è il vissuto profondo del soggetto melanconico. L'oggetto perduto è costantemente presente nella forma dell'assenza. Cioè lei non c'è più, ma come dicevo mio paziente, la mia vita è ingombrata dalla sua presenza che però assume le forme dell'assenza. Cioè questa assenza diventa una forma persecutoria della presenza. Non posso non pensarci, non posso vivere senza di lei, senza di lui, è sempre con me pur non essendoci più. È il dramma, diciamo così, della reazione melanconica alla perdita. Noi abbiamo dunque l'esperienza del trauma, la perdita. E poi abbiamo la melanconia che non elabora la perdita, ma identifica il soggetto alla perdita. Il soggetto, ripeto, si perde insieme all'oggetto che ha perduto. E il perdersi insieme all'oggetto è l'unico modo per fare esistere ancora l'oggetto. Una giovane paziente che ho avuto in cura per tanti anni sviluppa la sua anoressia qualche mese dopo la morte della madre, a che lei aveva accompagnato per tutta la sua agonia in ospedale, per un tumore al seno, vedendola su un letto dell'ospedale, pelle e ossa. Questa giovane diventa pelle e ossa attraverso l'anoressia per evitare di separarsi dalla madre, come se ci fosse un eccesso di identificazione all'oggetto. Lei è diventata. La madre e questo essere diventata la madre come la madre è un modo per attutire per come dire differire per rinviare la registrazione psichica della perdita della morte della madre dunque abbiamo prima risposta al lutto prima risposta alla perdita melanconia era, era la regina vittoria se vi ricordate, che dopo la morte del principe Alberto decide non solo da quel momento in avanti di vestirsi sempre di nero, il nero come sapete è il colore del lutto, soprattutto in certe culture, no? perché i colori del mondo si spengono, resta solo il buio, non solo ha deciso dal giorno della morte del suo amato principe di vestirsi di nero, ma ha consegnato alle domestiche di casa l'incarico ogni mattina di preparare sul letto gli abiti del principe, che ogni giorno dovevano essere diversi. È un esempio straordinario nella sua drammaticità di reazione melanconica. Cioè lui non è più qui, ma la sua assenza è una forma assoluta della sua presenza. Non c'è elaborazione del lutto. La seconda reazione, altrettanto patologica, è quella della reazione maniacale. Il nostro tempo, il tempo in cui noi viviamo, sponsorizza questa reazione. La reazione sarebbe morto l'oggetto, ne trovo un altro. Non dedico tempo al lutto. Non dedico tempo al pensiero doloroso dell'assenza, rimpiazzo, sostituisco l'oggetto assente con un nuovo oggetto. La reazione maniacale è una reazione che si fonda su un principio di sostituibilità dell'oggetto. L'iperattività del soggetto maniacale propone, produce appunto una sostituibilità immediata dell'oggetto. Morto un papa se ne fa un altro, si dice, no? Qualcosa che vediamo molto nel mondo giovanile rispetto agli amori. Finisce un amore, ce n'è subito un altro. O finisce anche perché ce n'è subito già pronto un altro. Non c'è pausa, non c'è discontinuità, non c'è pensiero, pensiero dell'assenza. Noi viviamo in un tempo così. Cioè viviamo in un tempo che vorrebbe rendere Sostituibile la dimensione insostituibile e indimenticabile dell'oggetto perduto. Come dire, non sei indimenticabile, non sei insostituibile. Ti sostituisco e ti dimentico mentre ti sostituisco immediatamente. È una forma di negazionismo, di cui l'esempio più clamoroso dal punto di vista culturale è il negazionismo della Shoah non è successo niente, i campi non esistevano, la morte non esisteva, è stata un'invenzione della propaganda americana. Tutto falso. Negare l'orrore, negare la realtà della morte, quello che il nostro tempo per esempio realizza invocando gli interventi multipli di chirurgia estetica Cercando di rinviare il più lungo possibile il tempo della morte, rendendo questa stessa parola impronunciabile. In televisione, per esempio, non è più parlare di sesso che è osceno. Si diventa osceni quando si parla di morte. Ehm... Um, il fatto che questo libro, libretto su, in fondo sul lutto, la morte, sia uscito sotto Natale è stato un problema con l'editore. L'ho dovuto convincere che forse eravamo in un tempo dove qualche parola sulla morte, sul lutto, sul trauma della perdita era necessaria. Ma in fondo il ragionamento commerciale che giustamente ogni editore fa è Natale, la festa della vita, non è la festa della morte. Se ammesso possa esistere la festa della morte. Melanconia e mania sono il polo nord e il polo sud, sono due reazioni egualmente, egualmente patologiche. Quella che Freud suggerisce essere diciamo, la, la reazione più adeguata al trauma della perdita è quella del lutto, non come reazione emotiva alla perdita, ma del lutto come proprio hard bite, cioè come lavoro. È il lavoro del lutto. Di fronte alla perdita noi avremmo quindi da una parte la via di uscita maniacale, dall'altra l'identificazione melanconica, che comunque è una negazione anch'essa del trauma della perdita. Lei non c'è più, ma è sempre presente nel mio dolore e nel mio rimpianto. E la terza via è la via del, lu del lutto come lavoro. In che cosa consiste il lutto come lavoro? Eh, Freud lo dice molto chiaramente, eh, ci vuole innanzitutto del tempo. Non esiste lutto rapido. Il lutto esige, usa questa bella espressione, il su un supplemento di tempo. Supplemento di tempo un lasso, un'altra espressione di Freud, un lasso di tempo. Non c'è lutto rapido. La mania vorrebbe che il lutto fosse rapido, dimenticare immediatamente. e Il lavoro del lutto implica appunto il tempo, un supplemento di tempo, il tempo lungo del pensiero. E cosa serve questo tempo? Perché il tempo deve essere necessariamente lungo? Perché l'altra caratteristica del lavoro del lutto è che ci deve essere memoria noi dobbiamo ricordare avere il tempo di ricordare chi non è più tra noi il lavoro della memoria è un lavoro diciamo così ecco il terzo elemento è un lavoro che recupera riprende le immagini il film che ha caratterizzato la nostra vita con l'oggetto perduto è come se noi davvero, quando siamo impegnati in un lavoro del lutto, riattraversassimo attraverso tutte le immagini che hanno caratterizzato la nostra vita con quell'oggetto, quella storia, quella vicenda, quella passione. Ci vuole tempo, ci vuole memoria, e questo attraversamento, altro elemento fondamentale, non può essere indolore. Non esiste lutto in dolore, È la dimensione atroce del lavoro del lutto. Atroce perché l'esperienza della morte, come diceva Simone de Beauvoir, è sempre un'esperienza della morte umana, è sempre un'esperienza prematura. Non esiste mai morte naturale quando muore un essere umano. La morte viene sempre troppo presto, anche quando muore un anziano. La morte è sempre contro natura, non dovrebbe accadere, c'è una dimensione di ingiustizia nella morte. E dunque abbiamo questa esperienza del tempo, della memoria, del dolore, dice Freud, che costituiscono i passaggi fondamentali del lavoro del lutto. Per arrivare dove? Quando il lavoro del lutto finisce? Quando posso dire, beh, adesso, adesso ritorno a vivere. Adesso la vita riprende, c'è una bellissima immagine di Nietzsche che associa il lavoro del lutto al vento di primavera rispetto alle acque gelate dell'inverno. No? C'è il tempo dell'inverno dove tutto si gela e poi c'è il tempo del vento di primavera che scongela le acque, o usa anche questa bellissima immagine del vento australe, che è il vento che viene da sud, il vento caldo. Ecco, accade qualcosa di simile, che a un certo punto la vita riprende a vivere. La domanda che Freud si pone è quando? Quando possiamo dire è terminato, è finito il lavoro del lutto? La tesi di Freud è che c'è un punto in cui noi possiamo dire che il lavoro del lutto finisce. E quando finisce? Certamente quando ci sentiamo alleggeriti, quando non viviamo più la perdita come un, un sasso al collo. Un peso che ci opprime quando la nostra vita ritrova la sua voglia di vivere, diciamo. Toglie il sasso dell'oggetto perduto dal collo. Freud parla del lavoro del lutto compiuto, il compimento del lavoro del lutto. E questo accade quando tecnicamente la libido del soggetto che si era trasferita sull'oggetto, ritorna al soggetto. Come dire, mentre la perdita dell'oggetto svuota, come abbiamo visto, il soggetto della sua libido, cioè della sua pulsione vitale, il termine del lavoro del lutto è una sorta di recupero, di riappropriazione della libido che è stata portata via dall'oggetto. Quando c'è una separazione, eh, noi non perdiamo solo la persona che si separa da noi, ma noi perdiamo anche una parte di noi stessi. La persona che si allontana da noi, stacca da noi una parte di noi stessi. Ci svuota, porta via appunto una parte di noi stessi. E dunque il lavoro del lutto si compirebbe nella misura in cui io ritrovo, recupero quella parte che l'oggetto aveva portato via da me mi riabbono, mi riapproprio di quella parte. Freud dice che il lavoro del lutto si compie. <coughs> La tesi che sviluppo eh, in questo libro è che in realtà non esiste mai lavoro del lutto compiuto, che il lavoro del lutto è destinalmente interminabile che noi cioè portiamo con noi stessi dei resti dell'oggetto perduto, delle tracce dell'oggetto perduto. E siamo fatti di questi resti, di queste tracce. E proprio perché siamo fatti tutti di questi resti, di queste tracce, lei non è più con me, lui non è più con me, ma conservo di lei, di lui, la memoria di ciò che lui e lei è stato per me la porto con me, la porto con me. E proprio per questo, poiché noi siamo fatti anche di queste perdite e dei loro resti, è l'attrazione intensa che gli esseri umani hanno per le rovine, per esempio. Eh, gli esseri umani hanno una grande attra attrazione per le rovine, cito Hansen Kieffer per darvi l'idea di un pittore che ha fatto della rovina eh, un grande tema estetico, no? Noi siamo attratti delle rovine perché siamo fatti di rovine, perché la nostra vita psichica è abitata di resti. Noi siamo fatti dei resti delle nostre innumerevoli perdite, dei nostri innumerevoli morti. E qui si apre la parte più, se volete, creativa di questo testo, cioè la riflessione sulla nostalgia e l'idea che dobbiamo distinguere due forme fondamentali di nostalgia. La prima forma della nostalgia è una nostalgia melanconica, che nel libro descrivo come centrata sull'esperienza del rimpianto. Nostos algos. Nostalgia viene da queste due parole greche. No? Il ritorno, il dolore del ritorno. Perché abbiamo detto che il ritorno è impossibile. Sartre ce lo dice. Abbiamo un biglietto. Il mio pezzetto dice: Ma io non ho neanche quel biglietto. Questo nato cioè non ha nessun biglietto, né di andata né di ritorno. Ma noi abbiamo un biglietto di sola andata. quindi Il ritorno è impossibile. La nostalgia e il rimpianto è una varietà, potremmo definirla così, una varietà della reazione melanconica al lutto cioè io il mio sguardo è rivolto all'indietro rivolto alla la forza dei miei vent'anni che non ho più al primo bacio perduto del primo amore che non è più con me alla terra che ho dovuto lasciare alla gioia della mia infanzia ai miei amici ai fratelli che ho perduto e che non sono più con me. Io guardo all'indietro e quello che vedo all'indietro è la vita che ho perduto. È la vita che è divenuta irrecuperabile per me. Non solo quello che è accaduto e non è più. La forza dei vent'anni, la vigoria del corpo della giovinezza. Non quello che è perduto e che non è più, ma anche quello che non ho fatto. E non è più avrei potuto baciarla quella sera non l'ho fatto avrei potuto accettare il dottorato a pisa non l'ho fatto avrei potuto continuare quel viaggio e non l'ho fatto avrei potuto visitare new york una volta nella mia vita e non l'ho fatto cioè la nostalgia riguarda anche tutti ciò che noi non abbiamo per fatto, la nostalgia e rimpianto implica tutte le occasioni che abbiamo perduto non solo ciò che si è accumulato alle nostre spalle che guardiamo con struggimento con rimpianto appunto ma anche tutte le occasioni che, non che abbiamo perduto che sono accumulate alle nostre spalle quindi la nostalgia e rimpianto è una catena è qualcosa che ci blocca che non ci permette di vivere. Gesù ammonisce nei Vangeli, lascia che i morti seppelliscano, i loro morti, come puoi pensare di guidare l'aratro se il tuo sguardo si volge all'indietro. è La posizione radicalmente antimelanconica della parola di Gesù. Noi sappiamo che il rimpianto è una sabbia mobile, e che quando finiamo nel rimpianto, noi finiamo come risucchiati all'indietro. E il rimpianto produce solo avvelenamento della vita, caduta della forza generatrice della vita. Ma la nostalgia non è solo questo. Tanto nostalgia è un termine interessante, vi ho, vi ho mostrato l'etimologia, ma è un termine che non appare, per esempio, dove uno si immagina potesse apparire all'origine dell'Occidente, no? nell'Odissea. Se pensate, si può rileggere tutta l'Odissea come una grande rappresentazione della nostalgia, ma questo termine non c'è. Ulisse, per certi versi, è la figura, no? la figura del rimpianto, la figura del rimpianto, che però non trovo la citazione, no? eccolo qua, desidero, e invoco ogni giorno della mia vita, dice Ulisse, ritornare a casa, non desidero altro che vedere il ritorno. Questa è l'immagine della nostalgia come rimpianto, no? della casa perduta, della terra perduta. E noi sappiamo che però Ulisse stesso, una volta che ritorna a casa, che ritorna a Itaca, non conclude affatto il suo viaggio, perché non c'è ritorno. Nella vita umana non esiste possibilità di ritorno. Recentemente, per i miei 60 anni, ho voluto ritornare con mia madre nei posti della mia infanzia friulana. E siamo tornati nei posti, nei meravigliosi nomi, Uh, vabbè, i, nomi, i nomi friulani, adesso non vi parlo in friulano, i nomi friulani della, dei paesi, de, della casa dove ho vissuto, e non ho trovato nulla, e non si trova mai nulla. Tutto è rimpicciolito. Gli spazi non sono gli stessi. Lo dice molto bene Kant. È un'illusione ritornare là dove si era stati. Perché quei luoghi non ci sono più, sono scomparsi insieme alle nostre emozioni di quegli, di quegli istanti, di quei momenti. Accade anche nei viaggi, no? Il primo viaggio in Finlandia non è come il secondo, di solito. Di solito. Se io voglio andare a ritrovare quelle emozioni che ho vissuto del primo viaggio, non le trovo. Troverò qualcos'altro, ma non quelle cose quelle sono perdute per sempre. Dunque stavo dicendo che la parola nostalgia viene in realtà da Hoffer nel 1688, un giovane medico alsaziano che si laurea a Basilea in Svizzera con una tesi di medicina che prende come in esame una sindrome particolare che colpisce i soldati svizzeri in missione in Europa e i marinai. Che cosa hanno in comune i soldati svizzeri, e i marinai, che entrambi sviluppano, lontani da casa, un sentimento struggente di nostalgia, di desiderio di ritornare a casa, di rimpatriare. La nostalgia e il rimpianto ha a che fare con questo desiderio di ritorno, che però diciamo subito è un desiderio impossibile, che crea appunto solo fenomeni diversi di idealizzazione del passato e di impossibilità di ritrovamento del passato. Dunque il ritrovamento del passato sarebbe il rimedio dell'afflizione nostalgica, ma questo rimedio in realtà è irraggiungibile perché non c'è possibilità di ritorno. Questo è il punto centrale. Non c'è possibilità di ritorno. È come a rovescio i vagabondi di Aspettando Godot. Godot non arriverà mai. Il ritorno a casa è impossibile perché la dimensione della vita umana è una dimensione esodica, cioè vincolata all'esperienza dell'esodo e non all'esperienza della terra, della terra propria. Ma noi abbiamo, e questa è la parte più a me è più cara di questo libro, o ancora un po', eh? ce la faccio, sì. Abbiamo la seconda forma della nostalgia, che io chiamo nel libro Nostalgia Gratitudine. Una volta c'è una canzone Nostalgia Canaglia, no? sì. adesso mi viene in mente così, ma non è uno dei riferimenti che trovate nel libro, diciamo. La nostalgia gratitudine, e di questo vorrei parlarvi per ritirarci su un po' il morale dopo avere attraversato le lande desolate del lutto, della morte, della perdita, dei vuoti. Qui alle, alle mie spalle abbiamo una straordinaria rappresentazione della nostalgia gratitudine. La nostalgia gratitudine si può affrontare attraverso l'immagine astrofisica del fenomeno delle stelle morte. Conosciamo il fenomeno, no? Il fenomeno è che le stelle luminose che appaiono nei nostri cieli, provengono da corpi celesti morti milioni di anni fa. Quindi la luce ci raggiunge, attenzione, eh, ci raggiunge dal passato. La nostalgia gratitudine implica un'esperienza della visitazione. È il passato che mi visita che viene a trovarmi che mi illumina non sono io che cerco frugo nel passato per cercare di riappropriarmi di ciò che ho perduto senza mai trovarlo ma è il passato che viene davanti a me e mi visita mi illumina straordinaria quest'opera di Claudio Parmigiani perché che cosa vedete in quest'opera? vedete un mistero c'è un lume spento si intitola «A lume spento». Ma dove viene, da dove viene il pigmento giallo, la luce che voi vedete apparire sul profilo della testa? Questo lume spento, l'oggetto è perduto. Ma da questo oggetto perduto, che è il corpo morto delle stelle, proviene una luce. Questa è l'esperienza straordinaria della nostalgia come gratitudine. Che qualcosa viene e mi visita laddove qualcosa è già morto. Per questo per esempio Morandi, Giorgio Morandi, maestro di Claudio Parmigiani, sgridava le sorelle, viveva con le sorelle. Giorgio Morandi è quello delle nature morte, delle bottiglie, sgridava le sorelle quando... Eh, lucidavano le sue bottiglie, i suoi, le sue tazze, i suoi bicchieri, toglievano la polvere. Morandi diceva, ma cosa fate? Non togliete la polvere, perché la luce è nella polvere. Non c'è la luce e le tenebre, non c'è la luce e le polvere, non c'è la luce e la cenere. Ma come dice Claudio, la, la cenere è luce. Dal buio emerge la luce dalla polvere come Morandi mostra nelle sue straordinarie opere che implicano questa nostalgia che non è lo struggimento del passato ma è una visitazione della luce la luce che arriva dalla polvere allora nel libro io faccio diversi esempi tanti esempi di questa nostalgia gratitudine dunque siccome non avrò molto tempo ne scelgo due diciamo um, una è Jean-Luc Nancy, alcuni di voi lo conosceranno, grande filosofo scomparso un anno e mezzo fa, si racconta, non so se sia vero, che abbia lasciato ai suoi allievi, ai suoi amici, ai suoi familiari un biglietto con scritto portatemi con voi, che io trovo infantile è mitico insieme, mitologico insieme, portatemi con voi, vuol dire, così io leggo, non, non, non piangete sulla mia morte, non pensate alla mia vita al passato, non pregatemi come morto, fatemi vivere ancora, portatemi con voi, fate in modo che io assomigli Al corpo di una stella morta. Portate la mia luce con voi. Delizioso. No? Secondo, è più autobiografico. Ci sono un paio di, di cose autobiografiche, ne cito una tra le due, perché sono due e che riguarda la mia professoressa Giulia Terzaghi, che molti di voi, se leggete i miei libri, conoscono perché l'hanno incontrata nell'ora di lezione. Ma nell'ora di lezione non ho, ho omesso questo ricordo. E è un ricordo che appunto è, vi, è venuto a visitarmi il giorno in cui scoprì della sua morte. Lo scoprì quando compievo, compivo 50 anni e il regalo che volevo fare a me stesso, per i miei 50 anni, era rincontrarla, la mia vecchia prof, diciamo. Allora vado a cercarla su Google e trovo che è morta qualche mese prima, vedo i, suoi, i necrologi dei i suoi allievi di, di allora, chiamo il preside, mi accerto che sia lei, era lei. Dunque Giulia non era più di questo mondo. E in quel momento un ricordo arriva e da quel momento in avanti si è come impiantato nella mia testa, non perché lo ricordassi in quel momento, l'avevo sempre portato con me. Non l'ho mai dimenticato quel questo ricordo, ma la sua morte lo ha come riacceso e mi ha fatto vedere come questo ricordo per me sia stato una sorta di appunto luce che ha accompagnato i passaggi più fondamentali della mia vita. Ricordo, è semplicissimo. Esame di maturità, prova di italiano, tema. Lei era, allora c'erano ancora le commissioni, membro interno, come si diceva. Io mi stavo per concentrare la mia prova, che era su Giovanni Verga. Ricordo molto bene anche lo sviluppo del tema, in realtà. Um, e lei si avvicina mette le sue mani bianche sul mio tavolo, mi guarda e mi dice, Massimo, resta lucido. Questo. Perché questo è diventato per me un talismano? Perché non mi ha detto, Massimo, attenzione, fai bene, strafai, fai il massimo, fai più di quello che devi fare. No, mi ha detto, resta te stesso. Fai quello che sai fare, resta lucido, perché quello che sai fare è più che sufficiente per me. Questa è l'idea della parola di un adulto che su un giovane, su un figlio, ha la potenza di un talismano resta lucido e in tutti i momenti della mia vita in cui sono stato in difficoltà veniva chissà da dove la luce di questa frase Massimo resta lucido concludo visto che di solito si fa almeno una citazione per dirvi che a volte sono banalità così che si impiantano come pietre nella nostra memoria e che diventano dei punti luce. Non sono necessari i grandi gesti, le grandi lezioni, eh, gli atti straordinari. Sono piccole luci. È la polvere sui quadri di Morandi, piccole cose eh, che portiamo, portiamo con noi e che in fondo... Come il biglietto di Nansino, portatemi con voi. Cito solo questo passaggio che sono molto legato per darvi l'idea. Ecco, l'ultima cosa prima di questa citazione finale. Nel libro i tre esempi più ampi che propongo sono tre esempi di film, dove noi vediamo tre oggetti che sono visitazioni. Perché la gratitudine è questo modo di entrare in rapporto al passato eh, ringraziando quella frase Massimo resta lucido non rimpiangendo ma ringraziando benedicendo quella frase e i tre esempi sono Nuovo Cinema Paradiso non mi soffermo la pellicola che Alfredo consegna al regista viene dal passato ma è come un ufo che arriva dal futuro no questa questa pellicola con tutti i passi censurati, dei vecchi film in bianco e nero, i baci, gli abbracci, la passione. Secondo oggetto è nella grande bellezza. Voi avete presente il bacio, del, il bacio che tra l'altro non viene mai consumato tra il protagonista e il suo primo amore. Non accade quel bacio. Eppure quello è stato il grande amore. Poi si scopre dal diario di Elisa, donna diventata matura, che lui era stato il più grande amore della sua vita. Questo diario che torna dal passato come una luce e che, attenzione, consente al protagonista della grande bellezza che soffriva di, un, di una inibizione la scrittura dopo un primo romanzo che ebbe un grande successo noi abbiamo un, uno scrittore paralizzato che è diventato una sorta di aller, aller, aller, aller, arlecchino triste della vita mondana di Roma ritrova il diario il marito di, di Elisa lui chiede di poter leggere il diario per verificare che davvero è stato l'unico grande amore della sua vita e, e il compagno della sua ex gli dice, ho buttato questo diario, non c'è più. È la perdita definitiva del diario che rende possibile il progetto di un secondo libro. Terzo oggetto straordinario è la Gran Torino di Clint Eastwood che è anche qui un oggetto del passato, che però, se vi ricordate come finisce il film, va nelle mani di Tao. E il film si conclude con questa Gran Torino che sfreccia lungo le coste dell'oceano, verso il futuro. Questa è la luce delle stelle morte. Concludo solo citando questo passaggio per dirvi solo di che cosa in realtà parliamo. No? Si tratta dell'annuncio di una eternità sconosciuta. Il dettaglio della sua bocca e dei suoi occhi, la parete rosa di quella montagna, il vaso rotto che abbiamo messo accanto alla porta della nostra casa al mare, il suo vestito appeso alla porta, le sue carte di lavoro sparpagliate sul grande tavolo dello studio, il profumo inconfondibile della sua pelle dell'erba tagliata nei mesi di primavera la piega del suo viso quando l'ho visto uscire improvvisamente azzurro dall'ombra la prima volta l'odore del suo dopobarba che si spandeva di mattina presto nella casa di famiglia il cespuglio di calle bianche nella nostra casa friulana dopo la pioggia la ghiaia bianca del vecchio cortile, l'odore delle pesche che andavamo raccogliere d'estate, la portulaca sul muro di pietra, il suo sudore sulla fronte le prime volte dell'amore, la sua voce inconfondibile che canta, in una piazza gremita di giovani in festa, la tua parola che risuona nell'aula. Come un vento limpido e forte, la primavera che ritorna ogni anno con la stessa energia, le nuvole bianche e scure nel cielo d'Islanda, di il tuo ginocchio ferito quando sei caduta scendendo dalla barca San Giorgio a Venezia in un bellissimo giorno d'autunno, la mano di Dio sulla mia testa. Grazie.